Allora, Adesso eseguiamo una divisione tra un polinomio e un monomio in cui i coefficienti sono frazionari. Svolgiamo pagina 145, il numero 651. Allora, come abbiamo già visto per i coefficienti interi, abbiamo un monomio meno 4 terzi a b, che divide il primo monomio del polinomio: 8 noni alla seconda, b alla quarta, e poi dovrà dividere meno 16 terzi alla seconda, b alla seconda. Con le frazioni come possiamo fare? Allora, incominciamo a dividere meno 4 terzi a b per meno 8 noni alla seconda b alla quarta. Allora, per quanto riguarda le frazioni, 8 noni diviso meno 4 terzi lo scriviamo come 8 noni per meno 3 quarti. Invertiamo quindi il divisore. Per quanto riguarda invece le lettere, utilizziamo la forma frazionaria, quindi scriveremo a numeratore A alla seconda, B alla quarta e a denominatore AB. Poi scriveremo più aperta tonda, e dobbiamo dividere meno 4 terzi AB per meno 16 terzi A alla seconda, B alla seconda. Quindi av avremo per eh, le. Eh, i coefficienti abbiamo meno 16 terzi per meno 3 quarti. Per le eh, parti letterale invece, abbiamo a alla seconda b alla seconda diviso a b. Allora, semplifichiamo il 9 con il 3. 3 diviso 3 1, 9 diviso 3 3, possiamo semplificare il 4 con l'8, 8 diviso 4 2, 4 diviso 4 1. A questo punto abbiamo questo è un più, quindi più per, me, più per meno meno 2 per 1 2 fratto 3 per 1 3. Per la parte letterale invece semplificheremo la a con a alla seconda che diventa a alla 2 meno 1, quindi a alla prima. Semplifichiamo il b con b alla quarta che diventa b alla 4 meno 1, quindi b alla terza. Poi abbiamo più, aperta parentesi, meno diviso meno per meno fa più. E possiamo poi semplificare il 3 con il 3, che fa 1 e 1, il 4 con il 16, 16 diviso 4, 4. Quindi avremo più 4 per 1, 4, fratto 1 per 1, 1, cioè 4. E poi semplifichiamo la parte letterale, la A con A alla seconda, la B con B alla seconda, e quindi avremo AB. Il risultato quindi sarà meno 2 terzi AB alla terza, più parentesi più, cioè più 4ab.